Allora, rieccomi dunque con altri prodotti, come ho promesso da prima, da finire, ovvero terminati. E questa è la gusta che li, li contiene dentro, e qua c'è un prodotto per il genere della casa, della Dexal, incontri avvolgenti che chi se ne frega, vabbè, per quanto è qua il suo bel lavoro. Ecco qua, questo è della Dexal, mi è piaciuto molto, ehm anche se è un po' stacchevole come profumo ma non è male per niente lava anche come lenore quasi quasi questo anche se a me lenore non mi dispiace per niente affatto l'ho pre, preso in carro l'ho comprato e l'ho già usato ed è questo questo è il dexal e lenore è un altro ovviamente quindi, vabbè, va allora ho finito due dexal due Dexal, oddio, cosa ho bagnato qua boh, non lo so, comunque allora, mh, una e due due Dexal, eccoli qui promozione fantastica, ve lo dico a fare mi piacciono e li ho eh, finiti perché li adoro entrambe allora, uno è alla Camellia Ambra bagnaduccia e l'altro è il muschio bianco vedete? non so cosa potete, cosa potete vedere ma questo è muschio bianco eccolo qua questo è di ambra. e niente mi sono piaciuti e li ho voluti eh, riacquistare ovviamente poi il trecentimo top mi sarà piaciuto ne ho comprato altri non come questo perché questo non mi, non mi ricordo l'ho comprato però mm, allora questo è 200 ml di prodotto per un paio via di 12 mesi buono, molto buono e basta, mi è piaciuto ve lo consiglio se lo trovate acqua sapone o sapone in profumeria o dovunque andate perché è davvero top questo prodotto poi allora, dunque dunque ce ne altri? Sì. c'è questo Tantum verde S.O.S. Placca Barri barriera protettiva antiplacca placca con cosmetico per l'igiene orale quotidiana top, anche questa wow mm, questi vanno via come il pane quindi stra buono fantastico, pulisce bene e igienizza bene sia l'alito che la placca orale quindi top, wow fantastico questo ce n'è 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi wow poi Vado, vado veloce perché non voglio annoiare, poi Senso Dine, Senso Dine, dente friccio eh, strabuono, anche questo, fantastico. Ve 75 nulla di prodotto. e Paolo me lo ricordo ma non importa. Mi mm, fa una bocca, guardate, io ho una bocca molto stretta e eh, non so come ti, eh, i dettagli. Ehm, ho gengive e denti sensibilissimi perché già sapete la mia storia dei denti, già ve ho fatta stravigliare di video e quindi questo, questo dentifricio fa sì che io non senta eh, quanto bevo caldo, o freddo e top, mi ci trovo benissimo. Ora ho preso un altro che è della Bio Repair, ve l'ho fatto vedere ieri, il nuovo video della mia Nike, del skin care routine, ve lo link qui sotto nelle box informazioni e anche nelle schede di informazione quando andrò a montare questo video quindi questo è Sensodyne come ve lo sto facendo vedere non lo so Qualcuno qua senso Dine, vedete Buon, top basta ragazzi questo era il video dei prodotti top e prodotti top flop come adesso vedrò il titolo come mettere e noi ci si becca al prossimo video ah mettete un bel like supporta al canale commentate quando le musici o qualcosa di simile. Non lo so come, voi, come, come volete fare voi. Ciao, a presto, un bacio!